Oggi 24 marzo siamo eh, alle autorità portuali di Civitavecchia per eh, un evento promosso da Valentina Papa, Presidente Unione Giovani Commercialisti di Civitavecchia, dedicato all'economia del mare. Quanto è importante dedicare una giornata di lavori a un tema come questo, importantissimo per l'Italia, un paese eh, bagnato quasi totalmente dall'acqua salata. L'economia del mare ha un ruolo secondo me focale per l'economia italiana un po' perché come diceva lei ci sono circa 8500 km di costa in Italia ma anche per i risvolti a, che ha con eh, l'entroterra se vogliamo perché comunque l'economia del mare porta delle esternalità positive anche a tutte quelle città e quei paesi che si trovano nell'entroterra per parlare di economia italiana nazionale, quindi territoriale e nazionale. Però l'economia del mare non è solo questo, sono anche relazioni e rapporti che si riescono ad ottenere con gli stati vicini, quindi a livello anche internazionale. Quindi secondo noi organizzare un evento sull'economia del mare che apparentemente potrebbe sembrare un argomento di nicchia, in realtà ha dei risvolti in ambito economico anche di circolarità e di blue economy non indifferenti. Un tema su cui professionalità come quella dei commercialisti devono essere eh, preparati al meglio per avere un ruolo fondamentale in questo. Sì, esattamente, perché comunque è il commercialista o l'esperto contabile che poi guida in questi rapporti nazionali e internazionali le varie imprese che si affacciano su tematiche come ad esempio quelle della Blue Economy o dell'economia circolare, quindi su sviluppi che il mare ha in tutta un'altra serie di eh, economie che in realtà eh, sono collegate al mare ma non sono prettamente marittime. Sicuramente eh, questo è uno dei temi cruciali per eh, la nostra eh, economia, quindi un tema globale in un certo senso so. per l'Italia come dicevamo, ma non è l'unico, quanto è importante per la categoria soffermarsi quindi eh, su accendere delle luci su alcuni ambiti specifici? Beh, è importantissima la formazione e specializzarsi su tematiche che ripeto possono sembrare temi di nicchia ma che poi in realtà hanno dei risvolti positivi in diversi ambiti, quindi l'economia del mare è uno, ma secondo me organizzare eventi regionali come abbiamo fatto noi, nazionali come di solito la nostra associazione di categoria fa è importantissimo perché fa in modo che tutti i colleghi riescano ad avere diversi input su diverse tematiche noi oggi per esempio affronteremo anche tematiche come la 231, che è importante sia per noi commercialisti, esperti contabili, quindi professionisti del settore, chiamiamolo fiscale, anche se poi non facciamo soltanto questo, ma che raggruppa anche diversi avvocati, quindi professionalità un po' diverse. Diciamo che sono tanti temi che devono essere sempre affrontati nel corso della formazione di ognuno di noi, anche per formazione personale. Ecco.